Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo di fronte ad una di quelle situazioni in cui le dimensioni non fanno la differenza. Sì, perché oggi parliamo di un mini PC e con l'esattezza parliamo di lui, Nipogi Mini. PC. lui è un piccolo computer anche se chiamarlo piccolo è solo per le dimensioni ma non per le prestazioni perché è un computer che è in grado di darci delle eh, prestazioni davvero super interessanti lui è in grado di sostituire un computer desktop eh, di dimensioni importanti i soliti cassotti che abbiamo eh, magari in ufficio o anche a casa ovviamente non con le cose estremizzate per gaming sia chiaro ma un computer normalissimo lui è in grado di sostituirlo a Pieno e sono veramente impressionanti appunto le sue prestazioni in un dispositivo così piccolo. Io sono rimasto senza parole. Infatti lui ha delle dimensioni veramente piccole è 12,5 x 12,5 con lo spessore di 3,5 cm. Ma prima di parlare di quello che sono le sue caratteristiche hardware guardiamo velocemente cosa troviamo nella confezione quando vi arriva a casa al suo interno troviamo i cavi d'alimentazione con l'alimentazione un cavo hdmi poi troviamo lui il mini pc Nipogi, una staffa per collegare il piccolo pc dietro al monitor o ad una parete un cavo per collegare un hard disk esterno ssd sata ed infine le viti per collegare sia l'hard disk che il computer alla staffa poi un piccolo manuale con anche la lingua italiana perfetto abbiamo visto cosa c'è nella confezione però adesso guardiamo cosa c'è all'interno di questo piccolo case il suo cuore pulsante è una AMD Riser 7 3750H 4 core 2,3 GHz che può arrivare fino a 4 GHz abbiamo addirittura già installati 16 GB di ram che gli permettono appunto di far girare velocemente il sistema operativo eh, perché comunque 16 GB di ram già preinstallati non sono da sottovalutare tantissimi portatili che andiamo ad acquistare eh, di fascia media che costano intorno ai 500-600 euro hanno normalmente 8 GB di RAM. Qua ne abbiamo già 16 ed è per questo che a questo sprint eh, ne fa girare Windows 11 Pro. Sì, perché già installato troviamo Windows 11 versione Pro, eh, quindi abbiamo davvero completo anche il sistema operativo. su interno poi abbiamo un SSD da 512 GB di memoria, quindi abbiamo anche un bel hard disk su Super veloce ma poi come avete visto in dotazione abbiamo anche un cavetto SATA che ci permette di andare a collegare un altro hard disk eh, in aggiunta a quello che è già l'SSD eh, preinstallato, un SSD con connessione SATA eh, per ampliare la memoria che può arrivare anche fino a due o anche un vecchio hard disk eh, classico HD. Eh, quindi eh, dal punto di vista della memoria e della sua capacità eh, di archiviare dati abbiamo tantissimo spazio già disponibile con la possibilità di ampliarlo o di andare a collegare anche se vogliamo eh, un hard disk tramite le sue porte. Sì perché le sue porte di connessione sono molteplici abbiamo sul frontale una porta USB 3.0 una porta type C che diventa anche una display port quindi con la possibilità di collegare anche un monitor oltre agli accessori eh, con connessione type C anche se la porta comunque non è Thunderbolt abbiamo l'ingresso del microfono, abbiamo l'uscita per le cuffie e abbiamo ovviamente il tasto d'accensione nella parte posteriore ragazzi guardate che sfilza di connessioni abbiamo due porte USB 3, poi abbiamo una porta HDMI e poi abbiamo una display porte poi abbiamo due porte USB 2.0 e una porta Ethernet ovviamente che può arrivare fino a un gigabyte e in ultimo quello che è la presa per l'alimentazione quindi avete visto quanto è completo anche dal punto di vista delle porte è impressionante in queste dimensioni avere tutto questo perché poi avendo tre porte che danno la possibilità di essere collegate ad un monitor eh, ci permettono di poter collegare addirittura tre monitor simultaneamente 4K avete capito bene? tre monitor simultaneamente uno che potrà essere collegato alla display port type c che abbiamo qua frontale e poi gli altri due monitor alle porte hdmi e alla display port che abbiamo nella parte posteriore quindi eh, le sue prestazioni ragazzi sono impressionanti anche da questo punto di vista lui ovviamente ha un modulo wifi che supporta sia 2,4 che 5 GHz, ha un modulo bluetooth 4.2 eh, per le varie connessioni che possono essere eh, controller che possono essere tasti mouse quindi qualsiasi cosa vogliamo collegare con una connessione bluetooth parliamo adesso della scheda video ovviamente è una scheda video integrata è una radio vega 10 eh, che però mi ha sorpreso perché vi dico che mi ha sorpreso perché ovviamente questo computer l'ho testato l'ho provato l'ho messo anche sotto pressione e per metterlo alla massima pressione a livello di lavoro l'ho fatto girare con un gioco pesantissimo l ho installato forza horizon 5 uno dei giochi più pesanti da utilizzare pensate che già solo il gioco in sé eh, va, quando lo andate a scaricare sono oltre 130 giga di gioco ma poi dal punto di vista appunto di quello che è lo sfruttamento della scheda video del processore mette davvero sotto pressione qualsiasi computer ovviamente non, non potrete giocare a quel gioco con la massima risoluzione ma guardate ragazzi cosa è riuscito a fare questo piccolo computer ovviamente è una cosa estrema perché eh, è un gaming estremo un gioco pesantissimo ma solo per vedere fino a che punto era in grado di arrivare un computer così piccolo guardate che roba guardate comunque la grafica come ha mantenuto nell'andare a ridurre alcune diciamo particolari funzionalità di quello che è l'aspetto grafico come ha mantenuto una grafica di altissimo livello e come sia un gioco comunque giocabilissimo impressionante poi ovviamente ho provato anche con giochi meno pesanti a quel punto allora va che è un piacere infatti vedete anche questo gioco come è tutto molto fluido perché comunque rimane un gioco molto più leggero nell'utilizzo rispetto a forza Horizon 5. Questo era solo un esempio per farvi vedere le sue prestazioni estreme perché io sono rimasto senza parole appunto nel provarlo con cose così estreme perché non mi aspettavo che potesse un prodotto con dimensioni così ridotte darci delle prestazioni così impressionanti. Eh, ovviamente lui gira con Windows 11 Pro in maniera scioltissima, è eh, una cosa che vi raccomando quando lo andate ad attivare, quindi andate ad attivare Windows eh, al primo avvio, quando andate ad acquistare questo computer se doveste acquistarlo, mi raccomando fate subito il Windows Update, quindi entrate nelle eh, impostazioni di Windows dove vi permette di andare ad aggiornare tutto quello che è il computer perché comunque ha bisogno di tutti gli aggiornamenti per funzionare appieno perché all'interno di quel pacchetto di aggiornamenti che vi scaricherà Windows oltre ovviamente a quello che è Windows 11 come aggiornamento delle sicurezze tutte queste cose ci sono proprio eh, driver e aggiornamenti per quanto riguarda appunto eh, l'hardware di questo computer perché all'inizio non vi andrà l'audio perché l'audio non ha i driver per funzionare però una volta che fate il Windows update e scaricate tutto il pacchetto di aggiornamenti che vi dà disponibile a quel punto funziona tutto in maniera impeccabile eh, come vi stavo dicendo windows 11 pro gira in maniera scioltissima eh, e eh, soprattutto per quanto riguarda magari usare office va che è un piacere quindi può sostituire tranquillamente eh, qualsiasi computer desktop eh, di fascia media perché comunque eh, le cose normali chiamiamole così le cose da ufficio le cose di casa normali le fa in maniera proprio senza neanche che se ne accorge è impressionante super silenzioso perché ovviamente ha una ventola di raffreddamento ma che non si sente praticamente neanche andare e quindi rimane un dispositivo da utilizzare anche in determinate situazioni in casa magari collegato anche alla tv della sala perché comunque è talmente piccolo che lo possiamo mettere ovunque rispetto magari ai soliti cassonetti che siamo sempre stati abituati ad utilizzare eh, un'altra cosa che mi ha impressionato è l'utilizzo per fare editing video allora chi mi segue lo sa che io faccio un sacco di voli con i droni ovviamente i miei droni registrano in 4k quindi con risoluzione eh, di alto livello e soprattutto con file molto pesanti appunto dati dai 4k con un bitrate molto alto. Ho provato ad installare Filmora che comunque è un software editing eh, di buonissimo livello che ci permette di fare tantissime cose poi è disponibile nello store Microsoft che trovate all'interno di Windows 11 ovviamente la versione di prova eh, che vi lascia una filigrana però nel caso vogliate acquistare uno lo può acquistare o meno ma io l'ho installato per vedere come questo piccolo dispositivo era in grado di gestire file così pesanti e anche lì ragazzi senza parole comunque mi permetteva eh, di, fare, eh, di vedere l'anteprima cioè quando vado a fare il montaggio video la cosa più fastidiosa è avere l'anteprima di quello che stiamo facendo live che inizia a laggare mentre eh, con lui no non inizia a laggare si riesce ad avere l'anteprima bella fluida questo ragazzi è tanta tanta roba perché ripeto è, non è piccolo di più è piccolissimo se pensate a quanto è grande il vostro cellulare e eh, come è grande questo piccolo computer cioè per dire il rapporto no? eh, impressionante un'altra cosa molto interessante è la possibilità di andare ad ampliare le sue prestazioni come svitando le quattro viti sotto il case andiamo a rimuovere il coperchio dopodiché abbiamo vedete subito visibili eh, i due moduli ram quindi possiamo andare ad ampliare la ram andando a sostituire questi moduli che sono due moduli da 8 GB con magari due moduli da 16 GB o uno da 32, quindi possiamo andare ad ampliare la RAM in maniera super semplice e anche il disco SSD se volessimo sostituire quello che c'è all'interno, quindi non aggiungerne uno con il cavetto in dotazione, ma sostituire quello che abbiamo all'interno, possiamo fare anche quello tranquillamente in maniera super semplice. Eh, poi andiamo a richiudere il nostro coperchio, riavvitiamo le quattro viti e abbiamo aumentato e migliorato le caratteristiche di un dispositivo che già fa paura non per le dimensioni ma per le prestazioni parliamo adesso di prezzo allora il suo prezzo attualmente su Amazon è di 529 euro fino a due settimane fa era addirittura scontato su Amazon a 379 euro era un prezzo pazzesco perché abbiamo ragazzi delle prestazioni incredibili diventa il vostro computer primario eh, se non avete esigenze di gaming assurde o se ovviamente non fate editing professionale con software professionale ma per uso eh, quotidiano, uso hobbistico, uso studio, uso ufficio, eh, gaming leggero eh, e anche editing però ovviamente non sto parlando di editing di chi fa lavoro di editing ma chi fa lavoro hobbistico di editing è tanta tanta roba eh, mentre adesso stavo dicendo costa 529 euro ma qua sotto in descrizione potreste trovare il coupon sconto per abbattere il prezzo o anche nel mio canale telegram offerte dove quotidianamente eh, propongo prodotti con i coupon sconto o che sono molto in offerta già di partenza su amazon quindi vi invito a seguirmi sul mio canale telegram offerte per non perdervi eh, tante occasioni che davvero ci permettono di risparmiare tantissimi soldi eh, che magari sono offerte che durano poco tempo e lì le trovate sicuramente il suo prezzo è un prezzo sicuramente non basso però se calcolate le caratteristiche hardware è sicuramente interessante però quando era in offerta due settimane fa 379 ragazzi era stra stra interessante per appunto quello che ci viene dato a livello di utilizzo e prestazioni